Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io sono Rossella, c'è anche Alberto. Ciao Alberto! Ciao, ciao! Allora, oggi faremo una lettura angelica, va bene, valida a partire da oggi, domenica 9 maggio. Al uh, 16 di maggio, ok. Utilizzeremo quattro uh, mazzi di carte, quindi due li le, le, le leggerò io e due Alberto. Abbiamo le carte di Soul Coaching, abbiamo le carte delle Fatte, l'Arcangelo Michele e i Viaggiatori Sacri. Ora faremo una breve preghiera di uh, protezione, dove andremo vedete. Ok, li abbiamo qui davanti, dove andremo a sintonizzarci nella frequenza eh, dell'amore più puro e incondizionato dell'arcangelo Michele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 padre e madre chiedo massima protezione psichica guida e assistenza per me per alberto e tutte le persone coinvolte grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie maestro gesù è fatto è fatto è fatto e così è allora è uscita la carta della guarigione abbiamo la carta della radianza poi andiamo a vedere cosa vuole dire nello specifico, è uscita la terza, gioia, ok, primo marzo, ora abbiamo le carte delle fate, queste sono bellissime, Karen Kay, sono veramente molto belle, con dei messaggi molto molto belli, molto semplici, fanno dei colori stupendi, Poi il fiore di lotto, il mio fiore... No, in realtà è una fatina che ha delle ali che sembrano del fiore di lotto, bellissimo, guardate. Allora, anche qua la carta della guarigione, meraviglioso. Ah. Eh. Quando in due mazzi diversi esce la stessa carta, c'è un motivo superiore. Allora abbiamo le carte della trasformazione, ok? ecco qua si è capovolta, se ne sono capovolte due, andiamo a vedere, manifestazione, guarda dentro un libro, poi andiamo a vedere, ora vediamo quelle di Alberto, Alberto ti stavo di nuovo richiamando l'Arcangelo, vediamo le carte dell'Arcangelo Michele nel senso vabbè, <ride> ti stavo richiamando Arcangelo Michele, <ride> vuol, vuol, dire che sei, no, vuol dire che sei connesso con l'Arcangelo Michele o che l'Arcangelo Michele ti sta messaggiando, allora questa è la carta, gli angeli vegliano sui tuoi figli, nipoti, bambini, insomma, la tua casa è protetta dagli angeli, quindi sono dei messaggi importanti. Bene. Prendi le distanze da questa situazione, dice l'Arcangelo Michele. E ora abbiamo le carte dei viaggiatori sacri, che io amo, sono stupende. Sempre di Denise Lynn. Odinese Lane, come si legge? Lynn o Lane? No, no, Lynn. No, no, ok, reaching your destination, cioè stai arrivando alla tua destinazione, o cercando la tua destinazione, no, reaching stai arrivando, giusto? Raggiungere. Reach. Raggiungere, sì. Raggiungere, poi goditi il viaggio, poi andiamo a vedere, le guarderle, ce le descriverà Alberto. Beh, la traduzione dall'inglese è molto singolare, cioè sì, magari puoi capire il contesto in italiano, però giustamente ogni verbo ha un suo significato. Eh, questa rifletti e eh, ridirigi la tua energia, ok? Adesso mandiamo immediatamente le foto ad Alberto e iniziamo con la nostra lettura. Secondo. Poi quando Alberto sarà qua ci farà la lettura con i tarocchi perché è bravissimo, eh? sempre con la protezione di Michele naturalmente. Allora, se le faccio bene così puoi leggere anche il messaggio. Ok, allora adesso io vi mostro, vedete le carte che sono state mischiate. Ok, adesso sono qui e ora possiamo iniziare la nostra lettura ok allora si parla di guarigione ok eh, diciamo che c'è una grande energia di guarigione mh, che, eh, che sta mh, che a qualche livello eh, ci sono delle frequenze molto più potenti nel pianeta è possibile accedere a nuovi livelli di guarigione eh, magari in questo momento stai cercando una soluzione per guarire e diciamo che gli angeli e l'arcangelo michele ti stanno guidando verso un terapeuta un guaritore per ricevere guarigione perché queste energie di guarigione veramente agiscono attraverso la luce nelle tue cellule e dove c'è disarmonia riportano e ristabiliscono armonia l'energia di guarigione è un'ottima terapia per guarire va bene eh, entrambe le carte di due mazzi diversi eh, parlano appunto di guarigione quindi assolutamente una met metodologia di guarigione eh, potrebbe essere questa però gli angeli l'Arcangelo Michele ti stanno dicendo che questo è un momento in cui tu stai aumentando la tua energia vibra vi vi vi scusate, vibratoria stai eh, elevando le tue frequenze e quindi eh, assolutamente è il momento giusto per agire per fare qualcosa per te stesso per te stessa, magari alcune di voi alcuni di voi eh, si sono ammalati è un momento molto particolare c'è troppo stress eh, ci sono anche delle malattie importanti però non scoraggiarti cerca nuove opzioni di guarigione va bene? perché questo è proprio il momento propizio cioè energeticamente è il momento giusto per seguire un percorso di guarigione naturalmente oltre che la medicina tradizionale l'invito è anche quello di fare qualcosa eh, di alternativo un esempio modificare l'alimentazione ne abbiamo già parlato se non sbaglio la settimana scorsa o due settimane fa l'alimentazione è fondamentale fare un'alimentazione che rende il corpo alcalino ma cosa vuol dire cosa vuol dire quando il corpo è alcalino è meno soggetto alla malattia ragazzi va bene vi faccio un esempio la mattina fare acqua e limone con zenzero eh, mangiare frutta e verdura freschi crudi questo mangiare la, la quinoa ci sono dei cibi altamente alcalini eh, che praticamente mantengono il corpo più sano e eh, che rendere il corpo alcalino va a facilitare la guarigione nelle cellule stesse mentre invece i cibi cotti o comunque cibi come carne pesce formaggi rendono il corpo acido se voi non sapete che cosa vuol dire andate a fare le ricerche su internet perché veramente oggi grazie a dio abbiamo tantissime risorse a disposizione quindi gli angeli vi stanno cercando cercate nuove vie energia di guarigione un'alimentazione più sana uscite all'aria aperta se siete molto deboli eh, anche quei pochi minuti al giorno vicino agli alberi vicino al mare per respirare aria fresca ok adesso grazie a dio si può uscire di più eh, quindi assolutamente il consiglio è il contatto con la natura va bene poi questa carta per molti di voi sta a significare che tu sei eh, un guaritore nato, tu hai delle grandi capacità di guarire gli altri attraverso le parole ma anche attraverso l'energia di guarigione, hai già queste capacità, quante persone hanno l'energia vitale molto alta e sentono nelle mani l'energia come il prana e così via, diciamo magari potresti potenziare queste tue capacità partecipando anche a un corso eh, di guarigione, ragazzi non è un caso eh, vi ricordo che questo fine mese, il 29 e il 30 di maggio, ci sarà il seminario di guarigione online, cioè dal vivo con me, eh, sono due giorni, accedere a questo nuovo livello di guarigione sicuramente vi potrebbe aiutare per avere un'energia vitale più alta e per eventualmente aiutare le altre persone, ok? Sono delle energie vibratorie molto molto elevate, ok? Eh, quindi per i guaritori ho un invito da parte mia, eh, è un secondo me per il fatto che sono uscite queste due carte allora radianza eh, è venuto il momento di irradiare la tua luce elevando le tue vibrazioni le tue frequenze facendo affermazioni positive ringraziando per ciò che è già ringraziando per ciò che vuoi manifestare è venuto il momento di elevare le tue frequenze è venuto il momento di vibrare nella frequenza dei tuoi sogni dei tuoi obiettivi e questa è l'energia giusta c'è un molto particolare in questa nuova settimana bisogna approfittarne va bene bisogna cavalcare l'onda ok diciamo che tu sei un figlio di dio tu sei una figlia di dio tu hai la radianza del creatore è venuto il momento di irradiare la tua luce vi faccio un esempio se devi ehm, cioè anche nel tuo lavoro anche nelle tue piccole cose anche nella tua famiglia con i tuoi amici irradia la tua luce esci dalla negatività, smetti di essere negativo. O vittimista, non ti serve a niente, eh, cioè queste frequenze basse fanno ammalare il corpo. Se vogliamo più salute, gli angeli ci stanno consigliando di entrare nella gratitudine, di entrare nell'entusiasmo e nella gioia nella gioia ok molti di voi stanno facendo un grande lavoro di riallineamento di riprogrammazione eh, di, di, di allineamento alla frequenza della gioia quando tu sei nella gioia possono arrivare solo miracoli solo eh, interconnessioni di luce di amore di abbondanza di eh, magari vi chiama quell'amico che non sentite da tanto tempo magari vi capita un'opportunità di lavoro meravigliosa quando voi siete nella gioia vi arriva l'ispirazione l'intuizione e sarete in grado di creare cose meravigliose, quindi è venuto il momento veramente di ascoltare l'arcangelo Michele, va bene? allora abbiamo già visto l'energia di guarigione eh, il fatto che tu sei un guaritore, il fatto che tu sei in una fase di guarigione guarigione vuol dire anche trasformazione molti di voi stanno veramente um, facendo un grande lavoro di alchimia, di trasformazione stanno trasmutando tutte le negative tutti eh, come dire tutte le convinzioni limitanti stanno sciogliendo i blocchi molti di voi stanno facendo un lavoro su di sé se invece tu non ti senti toccato in questo allora l'invito da parte degli angeli è proprio quello di lavorare di trasformare le tue emozioni di guarire va bene non ti fa bene stare nel dolore fino a un certo punto eh, alle volte Molte persone devono toccare il fondo per risalire, ecco qua non è necessario, dice l'arcangelo Michele, qua è necessario fare un lavoro, eh, un lavoro alchemico, un lavoro di trasmutazione, ok? Diciamo che per molti di voi stanno anche avvenendo delle trasformazioni per il vostro massimo bene, potrebbero essere dei cambiamenti, magari avete un po' paura del cambiamento, non abbiate paura, il cambiamento è fondamentale e questo cambiamento è per il vostro massimo bene, abbracciate la vostra, questa grande trasformazione che sta avvenendo nella vostra vita, eh, il meglio deve arrivare, quindi magari un trasferimento, un cambiamento di lavoro, eh, un cambiamento interiore, un cambiamento magari alcune persone si sono lasciate alcune persone magari hanno incontrato una persona nuova ecco questi cambiamenti importanti nella vostra vita sono per il vostro massimo Bene, e diciamo che le energie sono alte, state facendo un percorso di alchemico, se vi state sintonizzando nella gioia e questa è l'energia giusta per manifestare i vostri sogni, i vostri obiettivi, stanno arrivando grandi, grandi manifestazioni, questa è una cosa eh, molto bella. State attenti a non manifestare cose negative, parlo per coloro che invece ancora non riescono a vibrare in queste energie, va bene? Per coloro che stanno vivendo nel dolore, nella sofferenza, anche voi siete manifestatori, ecco, è quello che vi voglio eh, Far capire cioè tutti noi siamo creatori siamo manifestiamo la nostra realtà sta a noi in quale frequenza sintonizzarci perché se noi rimaniamo in frequenze basse in frequenze di dolore di sofferenza di vittimismo di pensieri negativi noi manifestiamo delle realtà negative è la legge dell'attrazione la legge della risonanza è una legge universale se invece noi saliamo nella frequenza eleviamo le nostre frequenze i nostri pensieri le nostre azioni le le nostre emozioni, la, la nostra gioia, la nostra gratitudine, noi inizieremo a manifestare cose meravigliose. Quindi l'obiettivo è anche quello di, di sintonizzarci nella frequenza dei nostri sogni e dei nostri obiettivi. Così possono arrivare miracoli infiniti nella nostra vita. Settimana scorsa è uscita la carta dei miracoli e ho ricevuto messaggi da persone che stanno manifestando miracoli nella propria vita. Quindi vuol dire che molte persone stanno applicando la legge della risonanza a favore della propria manifestazione dei propri obiettivi ok alcune persone sono un po' indecise sono non sanno che strada prendere eh, hanno 10.000 punti di domanda non riescono a trovare risposte eh, ecco che il messaggio delle, delle fatte da parte, anche da parte dell'arcangelo michele è che alcune risposte potreste trovarle in un libro vi faccio un esempio: andate in una libreria o oh, volete comprare a tutti i costi quel libro, però magari dite: eh, Ma costa troppo e rimandate per dire no. E invece, no, la, la guida divina vi dice: Compra quel libro. Prendi quel libro, apri una pagina di quel libro, la risposta potrebbe essere dentro quel libro, come potreste anche sentire la risposta magari ascoltando un film o ascoltando parlare delle persone mentre state facendo una passeggiata al parco, cioè naturalmente questa, questa questa risposta sta arrivando, ecco, è alle porte, quindi riceverete risposta da fonti eh, magari che neanche vi aspettate e per piacere, una volta che ricevete la risposta, cercate di capire che quella è veramente la risposta, quindi non dubitate dei messaggi che l'universo vi sta portando, ok? Bene, io ho finito, Alberto, ora tocca a te. Eccoci, allora... Gli angeli vegliano sui tuoi figli Esatto, sì, sì, ok Allora, guardo al volo La vita sì. Vabbè, comunque non è particolarmente importante Sì, allora, vabbè, come dicevi giustamente Tu non devono essere per forza figli possono essere anche nipoti, quant'altro Però, insomma, tendenzialmente cioè. sono comunque Figure, persone di età Bassa, diciamo così E questo, questo è importante Naturalmente, perché in questa fase così particolare ancora di transizione c'è bisogno insomma, che i bambini, soprattutto bambini, i ragazzi molto giovani siano, siano protetti, siano seguiti perché eh, loro sono la nostra speranza, stanno affrontando i cambiamenti molto grandi eh, per i quali peraltro sono ampiamente in grado diciamo di... di come dire, di, di superare queste sfide, però naturalmente vanno protetti proprio per l'età che hanno, per, perché sono appunto nella fase no, della de crescita, della socializzazione, già hanno dovuto battere una serie di vici in questi mesi, sicuramente non belle, però questa, questa è una carta è importante, perché significa che comunque a prescindere da tutto c'è una protezione molto importante dall'alto e quindi... Quindi ancora una volta eh, cerchiamo di focalizzarci, cioè di essere nel mondo, ma non del mondo, cioè stiamo attenti a quello che succede intorno, ma sempre con un'ottica eh, più elevata, no? Eh, quindi questo, questo ci fa sentire più protagonisti, più, più coccolati e anche più appunto protetti perché c'è qualcuno eh, che ne sa più di noi. Ecco, certo. che... Che interviene, perché appunto lo dicevo anche la volta scorsa, no? se uno si sofferma troppo, diciamo, sulle eh, circostanze umane si rischia spesso di rimanere delusi, di, di, di essere bloccati, invece, invece quando ci si focalizza proprio su, su Dio, sugli angeli, sulle figure veramente maestre per aiutarci, allora la cosa eh, prende una piega decisamente diversa, perché insomma, sappiamo, sappiamo che c'è un intento prima di tutto puro, mentre le persone, eh, non dico spesso, ma insomma, non sempre la cosa è così scontata, anzi e quindi insomma questo, questo è un aspetto importante e dopodiché anche, anche il fatto che la casa la carta successiva sia protetta dagli angeli anche questo non è male insomma, perché è sempre considerata una situazione un po' particolare e diciamo appunto con la crisi economica e tutto eh, avere un po' di protezione anche in casa eh, fa, fa stare tranquilli no? perché chiaramente in questi momenti Inutile negarselo, c'è il pericolo anche purtroppo, diciamo, dei ladri, cioè nel senso che la situazione è un po' allarmante, quindi eh, per carità, piuttosto magari di provvedere con allarmi e altre cose, uno si fa una bella preghiera agli angeli e Beh. credo che che conti molto di più di tanti sistemi con tutto rispetto di anti-intrusione, perché i primi intrusi sono i pensieri, no? Quindi ne parlavo qualche giorno fa, perché purtroppo ho visto proprio vicino a casa mia che c'erano delle persone che tentavano di entrare in una casa in pieno giorno e io ho pensato proprio dentro di me, l'ho anche trasmesso, cerchiamo di avere pensieri positivi, prima di tutto, perché se hai paura... Ti ripreghiamo. Eh, poi non è che possiamo pensare di fermare i ladri da un giorno all'altro, però certo. è, è evidente che se noi lavoriamo sulla nostra energia, eh, insomma... Assolutamente. Cer cerchiamo di, di, di fare in modo uh, che, che, che questi, questi cambino idea, ecco, che non vengano a, a disturbarci il sonno. Dopodiché mm -hmm. prendi le dis distanze dalla situazione, insomma, anche, anche questa è molto interessante, eh, cioè Michele è proprio quasi in volo dall'alto, no? in arrivo sì. provvidenziale. La spada è una sua caratteristica, appunto il fatto di avere la spada, che ovviamente non è un'arma, non è un qualcosa che va a libere fisicamente le persone, perché è ovvio che un angelo, soprattutto lui, non, non predica la, la vendetta, voglio dire cose cruente, ma anzi è un qualcosa che va a tagliare legami che non funzionano a no? cordoni eterici. Eh, quindi appunto prendere distanze dalla situazione ciascuno saprà ovviamente in cuor suo di cosa stiamo parlando certo. Anche qui eh, acquisire un'ottica più elevata, cioè mi stacco un attimo, prima di tutto energeticamente, dopo eventualmente anche fisicamente, anche in altri modi, e cerco di capire veramente cosa mi serve se devo lasciare andare delle per persone, se devo focalizzarmi di più su cose mie. Però, appunto, come avevi detto anche tu in una delle tue tante meditazioni, tagliare le corde non è buttare via il bambino con l'acqua sporca e togliere i legami che non funzionano assolutamente si lasciano eh, cioè non è che si butta via tutto eh, voglio dire certo. è come quando uno fa ne parliamo spesso in questi giorni la riprogrammazione no, su di sé che fatta tutti i giorni per manifestare i sogni è ovvio che in un certo senso si fa tabula rasa perché bisogna tirare via tutte le cose che non funzionano però poi si riprogramma perché comunque poi qualcosa che funziona c'è, cioè, quindi si rischia, è come uno che so, che ha un po' di roba no in garage da buttare via, prima di buttare via tutto, guarda bene cosa hai, cos hai, magari stai in ucineri o qualcosa che invece si può tenere lì. Quindi però, però insomma, è sicuramente questa, questa carta indica che, che occorre appunto fare delle scelte diverse, lasciare andare un po' il passato, probabilmente una carta, una carta un po' legata al prezzo solare, no? che è una zona, per carità, eh, anche il cuore però il presso solare se ne parla poco, è una zona che è molto sottoposta allo stress no? quindi delle volte uno magari per cui tu vivere per una serie di ragioni magari accetta delle situazioni, eh, allenta la propria luce eccetera e però va a finire che dopo ti becchi una serie di energie che non vanno bene e sei un po' un burattino purtroppo di certe energie di certe persone e questo ovviamente ti crea, crea sentimenti di vergogna, di rabbia, non sei in tuo potere, no? E quindi questa è una carta veramente che invita a farlo finita con queste cose, perché noi abbiamo tutto il diritto di esprimerci, ovviamente, certo. con, con assertività, con delicatezza, però noi non dobbiamo essere vittima di nessuno, noi siamo creatori e quindi... Que qualunque situazione esattamente come è nata si può risolvere, dire, non c'è niente di ineluttabile, dipende solamente da noi, dalla nostra forza di volontà e eh, dal fatto anche di, di fare chiarezza su quello che vogliamo, perché poi il plesso solare è molto legato anche alla chiarezza, appunto il sole, il giallo, no? è legato proprio a vedere le cose per come sono. Dopodiché abbiamo un bel raggiungere la destinazione carta molto bella, con una farfalla, con un castello dentro ad una bolla, la tua luce sta, sta brillando, insomma, sta shining bright, sarebbe, brilla, di un colore proprio chiaro, no? Quindi, come eh, posso dire, mi viene in mente vabbè, una canzone di Rihanna, che non so se sia sua, non so se, non so se te la ricordi, che dice shine bright like a diamond, una cosa del genere, no? Siamo diamanti, siamo belli come diamanti nel cielo, una roba del genere. Che bella. Eh, l'espressione non è esattamente corretta, cioè probabilmente uno scienziato lo rende da ridire, però rende l'idea sul fatto che noi veramente siamo, siamo delle anime stupende, mm. cioè nessuno è escluso se noi trasmutiamo dentro di noi, no? se facciamo il processo alchemico, siamo tutti tutti polvere di stelle, siamo tutti potenzialmente sparsi, siamo tutti guaritori, portatori di luce, di sorrisi, eccetera, quindi dipende solo da noi. E questa carta, insomma, è sicuramente rincuorante perché c'è una farfalla che prima di tutto è probabilmente in natura eh, l'animale, la creatura, che più rappresenta la, la trasformazione, eh sì. perché, perché si trova ad essere da gruppo a farfalla e, e quindi... Passa veramente dalla morte dello stato precedente alla nascita dello stato successivo, un cambio di forma incredibile. Sì. Io devo dire nel mio piccolo ogni volta che le vedo rimango sempre, a prescindere dal colore bianco, rimango sempre quasi basito perché è una rappresentazione di miracolo per me è proprio a tutto tondo, è un qualcosa di, di veramente incredibile. Sono, sono degli angeli, per me sono eh degli sì. angeli alati veramente che ti portano la gioia e poi appunto c'è questo castello anche un po' da fiaba tu prima parlavi di no? leggere i libri ma anche vedere i film a me è capitato ieri di vedere un pezzo di un film molto bello ambientato nel Medio Oriente insomma queste terre molto affascinanti misteriose no eh, in Arabia insomma in quei posti lì e quindi mi dà l'idea proprio appunto sì, una destinazione che non deve essere per forza un luogo fisico anche qui partiamo certo. di tutto da. Di noi no? un cambio di prospettiva, un salto quantico, però come dire? Eh... Insomma, la, luce, la luce sta procedendo, no? si sta rischiarando. L'aura sta diventando meno pesante, si sta liberando di tante incrossature. No? Anche la ghiandola pineale si, si libera di, di, di calcare di cose varie che. In impediscono di vedere le cose per quello che sono, no? di avere il massimo potenziale, perché tante volte diamo troppa importanza a persone eventi e non vediamo le cose per quello che sono e siamo nel giudizio, cosa sbagliatissima che veramente non ci permette proprio di, di vedere le cose con, con gli occhi dell'amore, con gli occhi di Dio appunto. Dopodiché vediamo allora, poi parliamo di un percorso a piedi, wandering, perché ha a che fare un percorso a piedi. Goditi il viaggio, c'è una bella mappa con una bussola c'è una volpe. Mm. Eh, questo è interessante perché vabbè, prima di tutto io personalmente amo molto i percorsi a piedi, le camminate e vedo che comunque ci sono tante persone che ne fanno, ma anche gente proprio che parte di notte, eh, che si fa delle camminate incredibili, quindi una forza di volontà pazzesca Gente che va in gruppo tendenzialmente perché è anche bello comunque stare con gli altri. E... Però insomma appunto enjoy the journey, cioè se devi fare 30 km, non stai con l'ansia, oddio quando arrivo, cioè eh, guardati, intorno appunto stai a piedi, quindi non è che sei in macchina e quindi no, non ti puoi fermare, cioè, puoi fare una pausa, poi. Guardarti intorno, cioè in ogni paese quante situazioni, quante vie, quante cose ci sono, dove soffermarsi, no? le infinite possibilità. E la cosa interessante è che appunto c'è una mappa, quindi la mappa ti dice bene o male dove andare, c'è una bussola, no? Quindi ti aiuta ad orientarti. E già la settimana scorsa avevamo quella carta che ci diceva di non pensare troppo di affrontare il nord, mm. ma soprattutto c'è la volpe. La volte è un animale guida incredibile. La fortuna una volta in vita, che perne una qualche metro, e vi assicuro che è qualcosa di pazzesco. Poi anche un animale furbo, perché per carità è un animale che se hai una fattoria devi stare attento perché rischi di trovare senza animali, però poverina, eh, di per Dio no, non ce la quale ci mancherebbe altro. Ma soprattutto è un animale di solito che si presenta, almeno per quello che ho studiato io a livello di sciamanesimo, quando c'è dell'invisibilità quel che livello dentro di noi. Bisogna rendere visibile. Un animale furbo, la volpe, no? che salta fuori all'occorrente, diciamo così. Quindi indica un po', mh, cercare di capire no? dove vogliamo andare a parare, mh, utilizzare un po' la strategia, un po' la politica. Mm. dei punti che rimangono inesplorati e non vengono appunto presentati in positivo, eh, possono essere piccoli episodi del passato, dei malintesi delle cose che però eh, se non vengono appunto risolti rimangono lì e sono comunque dei pesi, sono, è come quando sul computer hai dei file obsoleti, porca miseria, questi ti, ti portano via spazio, il computer ti inventa lento e bisogna fare una pulizia, no? Quindi, insomma, anche questo è un messaggio sicuramente molto interessante, proprio ad essere molto, molto partecipi del i no? Mm. E poi, questa è interessante perché si parla di impasse, che è una parola francese che indica proprio un blocco, no? Quando si dice eh, c'è un po' di impasse in quella situazione lì, nel senso che non riesco a capire, non riesco a venirne fuori, e dice di riflettere, di ridirigere eh, l'energia, no? anche qui mi viene un po' l'immagine più della bussola, po' del navigatore GPS, quando magari cerchi un posto un po sperduto ricalcolo e sai senti dove andare e dici vabbè, eh, provo da solo oppure a questo punto rinuncio e vado da un'altra parte, nel senso eh, è un invito forse a cercare situazioni un po' più semplici e non diventare matti, perché delle volte andiamo proprio in caponirci cioè ok, per carità esplorare cercare nuove strade, ma delle volte si rischia di essere anche un po' masochisti, no? Cercare a, tutte le, a tutti i costi di fare cose strane, di essere uno schian cerchiamo di essere anche un po' logici, un po' di logos ci vuole, no? Noi parliamo di logos ceiling, logos <ride> significa che que questa cosa, usare veramente l'intelligenza a 360 gradi, testa, cuore e pancia, no? È interessante perché c'è un scenario sempre molto bello così di tipo di, di, di, di natura con un muro chissà poi se è un muro da attraversare, un muro che consente di vedere l'orizzonte e c'è uno Scoiattolo no? che è un altro animale super interessante, vabbè da noi magari non ce ne sono tantissimi ne troppi di più nei paesi anglosassoni sicuramente però è un altro animale insomma che invita dal mio punto di vista molto a godersi la vita anche lui salta fuori ogni tanto no? super veloce mm. cerca le ghiande no? lo vedi e sei contento istintivamente perché porta la gioia e... ecco quindi sì diciamo che è un invito finale un po'... un po' cercare di capire veramente su cosa su cosa vale la pena insistere su cosa no nel senso che appunto uno procede con l'età, hanno avanti con la vita, si cerca, almeno si dovrebbe cercare ai personaggi, cioè l'esperienza che dovrebbe portare adesso, se no l'hai un po' sprecata, no? Se invece si diventa. cioè gli inglesi dicono better or bitter, meglio o amaro, cioè la cosa che ti loro, <ride> sei diventato arrabbiato, deluso, frustrato, dipende da te, cioè le cose succedono per te, non succedono a te e poi in due secondi fare quello shift mentale no? riuscire proprio a non permettere i pensieri negativi di sovrastarti e quindi praticamente saggezza significa anche a qualche livello di capire eh, per cosa vale la pena battagliare bene questa cosa qua posso cambiarla sì, ok ci provo no, bene ottimo non posso cambiare lascia andare il controllo vado in fiducia è eh, tutta energia risparmiata cioè voglio dire quindi eh, cerchiamo appunto di, di di capire questo blocco dov'è esattamente e cosa ci vuole dire, perché poi alla fine basta poco, ci si ferma un secondo, bene, magari sono andato col pilota automatico, sono arrivato qui in questo, questo posto, in questa situazione, un attimino appunto bloccata, nessun problema, certo mi fermo un attimo, faccio un bilancio, cerco di capire cosa non ha funzionato, cerco di tornare in me, no, in mio pieno potere. Farò altro, andrò da un'altra parte, mi consulterò con qualcuno, non è la fine del mondo assolutamente, ma questo è l'invito a, a rallentare, a no? cercare proprio di, di fare introspezione. Che certo. adesso insomma, è, è, è importante più che mai fare, direi, se vogliamo andare avanti con serenità. Bene, bene, grazie Alberto. Bene, cari ragazzi, care anime infinite. La nostra lettura si è conclusa. Volevo ricordarvi che ci occupiamo di facilitare la guarigione con le nuove frequenze di luce per chi è interessato, per chi sente la necessità di portare equilibrio nella propria vita. Queste frequenze agiscono a livello mentale, emozionale, spirituale, fisico, laddove tu hai più bisogno, okay? eh, ci, ci anche di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte oppure anche eh, come connessione diretta e poi per chi ha intenzione di eliminare blocchi paure sistemi di credenze eh, traumi tutto ciò che vi sta impedendo di essere felici nel vero senso della parola esiste logos healing che è una modalità molto molto potente che si suddivide in due fasi una fase va a pulire tutto ciò che non serve al vostro massimo bene la seconda fase è la fase della riprogrammazione per riallineare la vostra parte inconscia, la vostra volontà, ciò che voi volete essere, fare o avere, ok? Quindi proprio per eh, in, in, iniziare proprio a sintonizzarsi nella frequenza dei propri sogni, e dei propri obiettivi. È un lavoro straordinario di coaching, potete contattarmi per chiedere maggiori informazioni o qui giù potete cliccare, ci sono tutte le informazioni disponibili, ok? vi ricordo inoltre che il 29 e il 30 di maggio ci, ci sarà il seminario eh, di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce webinar da casa però eh, sempre eh, dal vivo con me e con Alberto dove potrete imparare ad accedere a questo nuovo livello di guarigione con le nuove frequenze e questo dono rimarrà per sempre con voi e potrete utilizzarlo per voi stessi e per facilitare la guarigione nelle altre persone poi vi volevo ancora ricordare che il 17, e il 18 di luglio invece ci sarà il webinar seminario per imparare a connettervi con i vostri angeli e con l'arcangelo Michele, ok? Eh, quindi entrambi i webinar seminari di due giorni, due giorni meravigliosi. Bene, care anime, io vi saluto, vi abbraccio col cuore ci sentiamo presto. Ciao Alberto! Ciao, ciao, buona giornata! Ciao, ciao!